Grazie Presidente, ma la, ehm, entriamo un attimo, <coughs> torniamo un attimo indietro eh, rispetto all'ultimo eh, all intervento e, e ritorniamo un attimo, secondo me, sulla, su alcune questioni che erano già emerse nella discussione generale dell'altra seduta. Allora, prima di tutto noi siamo c'è stato, un, se non ricordo male, una serie di elementi, di discussioni portate all'attenzione dell'Assemblea, da parte anche delle altre, delle altre forze politiche, sulla, come dire, un po', almeno così l'ho percepita, sulla inopportunità no, di questa delibera, o sul fatto che questa delibera insomma non fosse così piaciuta molto alle opposizioni. Allora, partiamo da un dato, questa delibera nasce da un fabbisogno che è datato 2008. Nel 2008 con un decreto no, eh, ministeriale è stata data una definizione di alloggio sociale che riguarda appunto l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo di individui in nuclei familiari svantaggiati che non sono appunto in grado di accedere alla, al libero mercato, ad alloggi libero mercato. Dal 2008 ad oggi non c'è stata, dal nostro punto di vista, in alcun modo una regolamentazione, in particolare una disciplina all'interno dell'ordinamento, eh, dell diciamo, come dire, di Roma Capitale, quindi di ciò che è di competenza Roma Capitale, eh, efficace al punto tale da poter finalmente, invece, prima con la delibera di indirizzo e poi con questa riuscire a declinare e delineare meglio quello che è un settore, che è appunto quello dell'housing sociale. Allora, politicamente, perché poi bisogna, i temi, secondo me, bisogna affrontarli prima di tutto appunto, dal punto di vista politico e quello che sono i, gli interessi generali. Noi abbiamo da una parte un interesse eh, sicuramente generale, che è quello della salvaguardia della coesione sociale e di ridurre il disagio abitativo, che è l'obiettivo dell'housing sociale dall'altra un legittimo ovviamente eh, interesse o comunque che riguarda anche la libera iniziativa privata da parte no, degli operatori di settore. Questa delibera, prima di tutto, insieme a quella precedente, che cosa fa? Regolamenta e disciplina questo rapporto, dando ovviamente dal nostro punto di vista una prevalenza a quello che è l'interesse generale rappresentato dalla norma. Quindi tra due mondi che sono da una parte l'assenza la, la, diciamo, la, ehm, di eh, regolamentazione e quindi la deregulation come sappiamo è uno dei punti cardine dei principi del, del liberismo. Dall'altra abbiamo invece la regolamentazione e quindi entrare nel merito dei temi e delle questioni e trovare un punto di equilibrio, questa delibera finalmente dal nostro punto di vista riesce a regolamentare un settore tra l'altro rilanciandolo e quindi cercando ha un impatto questa delibera è fortissimo se pensiamo che ovviamente si estende a decine, centinaia. Eh, anche possibili potenziali di migliaia di cittadini di persone che, che potranno effettivamente grazie anche o anche operatori ovviamente eh, come dire avere una regolamentazione più chiara di quelle che sono di, di quello che è questo settore non me la sento in alcun modo invece di condividere le impostazioni che sono state come dire rappresentate eh, o comunque così ho compreso eh, diciamo di, eh, di contestazione anche nei confronti eh, della Giunta, perché dal nostro punto di vista in realtà qui abbiamo una perfetta e un perfetto equilibrio tra quelli che sono gli indirizzi di Assemblea Capitolina e il perfetto lavoro che è stato portato avanti anche dall'assessore Montuoi e dagli uffici, perché da questo punto di vista noi abbiamo delle commissioni capitoline e su questo voglio ringraziare sia l'attuale a, a, eh, eh, consigliera ex presidente, insomma eh, Iorio e anche l'attuale. Ehm, assessora eh, Vivarelli più ovviamente la Giunta e quindi l'assessore Montori che si sono presi in carico di riprendere un tema che era stato a Roma abbandonato e poi successivamente quindi alla nostra elezione di dopo appunto riprenderlo in mano e portarlo avanti e riuscire a regolamentarlo dal, dal nostro punto di vista anche in modo efficace quindi come dire abbandoniamo un attimo quel tipo di mh, pregiudizio eh, politico prima una regolamentazione non esisteva, adesso esiste, ed esiste con equilibrio tra l'altro, o meglio, se verrà approvata questa delibera potrà esistere con un certo equilibrio. Um, a, queste, eh, appunto, a, questa, a questa delibera, come abbiamo detto, già eh, preesiste una, uh, una delibera di indirizzo già approvata dall'Assemblea Capitolina. Allora, io, questa delibera non va e di qua invece mi voglio mettere sempre sul tema del punto di equilibrio non va, non è cont non va contro diciamo, anche mh, il mondo in questo senso degli, eh, degli operatori privati o comunque di coloro che effettivamente magari potranno sovrere perché in realtà qui si sta fornendo una regolamentazione chiara e la competenza anche del governo del territorio o comunque del patrimonio o comunque sul tema dell'housing sociale e ovviamente dell'amministrazione quindi la prevalenza di un diritto che in questo caso è ovviamente di interesse generale è quello sociale è, è, è però come detto equilibrato e contemperato anche gli altri interessi non lo vedo come una posizione conflittuale la vedo invece come una posizione equilibrata ehm, il fatto che eh, ci, ci possano essere anche sulle quote no, di housing e tutto il resto che sono state eh, contemplate all'interno eh, della delibera all'interno dei nostri indirizzi e della, e della varie insomma, delle convenzioni anche questo dal nostro punto di vista non può essere interpretato come in alcun modo una forza dura ho sentito addirittura parlare di temini qui non si tratta di temini qui stiamo parlando di una delibera che finalmente su un su, che coinvolge ehm, a, assolutamente un, un numero elevatissimo di cittadini, potranno eh, a livello eh, come dire, eh, di eh, disagio anche eh, abitativo ehm, avere una regolamentazione più chiara, ma soprattutto anche avere finalmente eh, un'amministrazione ehm, che prende in carico questo tipo di, eh, di tema. Allora, gli indirizzi che sono stati formulati e la convenzione eh, come dire, integrativa che. Lo schema di convenzione eh, sociale, insomma, che sono allegate alla proposta di delibera, dal mio punto di vista, in alcun modo possono essere viste come un'operazione conflittuale nei confronti di nessuno, anzi, anzi proprio l'opposto: devono essere viste come una forma di. Eh, concorso eh, da parte dell'amministrazione a quello che è la riduzione di questa eh, da una parte il disagio sociale ma di riuscire come ha detto perfettamente su questo voglio ringraziarlo l'assessore motori che nel suo intervento è riuscito anche a definire quello che un po' è spesso la zona grigia no? All'interno diciamo, di questa materia e che quindi con questa delibera noi riusciamo a colmare. Allora io direi che per una volta, io comprendo che magari su alcune posizioni politiche si può essere, eh, si può avere delle, mh, come dire, de delle posizioni legittime, magari anche diverse, però cerchiamo anche, e lo, lo chiedo alle opposizioni, di riconoscere il merito, il merito in questo caso di questa eh, amministrazione e soprattutto del lavoro che è stato fatto da una parte dall'organo di governo dell'Assemblea Capitolina e dall'altra dall'altro organo di governo che appunto è la Giunta e quindi dalla, dagli assessori e dall'assessore anche Montuario e l'assessore Vivarelli che hanno eh, dato prima di tutto attuazione a un indirizzo e soprattutto un, mh, sono riusciti insieme agli uffici che li ringrazio a finalmente a perimetrare in modo chiaro ed efficace e soprattutto nell'interesse generale della città un settore che era stato appunto Probabilmente non regolamentato in alcun modo, non raccolto. Ora, noi pensiamo che questo sia un atto politico importante sui quali. Al netto ovviamente delle posizioni che uno può percepire o meno anche da uh, operatori o cose e per carità sono è legittimo ascoltare tutti e noi abbiamo sempre ascoltato tutti è giusto ascoltare tutti poi però è l'amministrazione che si determina su quello che poi è anche la propria visione e del proprio programma quindi dal nostro punto di vista questa è una delibera assolutamente politica sulla quale le opposizioni devono metterci la faccia cioè devono dire non siamo a favore di questo poi ovviamente è una loro posizione legittima che eh, possono anche decidere di non votare, ma da questo punto di vista noi riteniamo che sia assolutamente in linea col programma elettorale del Movimento 5 Stelle. <ride> Grazie.